Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, oggi ci dedichiamo immediatamente a iPhone XR. Se volete potete chiamarlo anche XR, iPhone XR, chiamatelo un po' come volete, la sostanza è che arriva nei negozi proprio in questi giorni e noi diamo subito un occhio alla eh, confezione con il telefono, ma quello lo vediamo eh, dopo, all'interno della confezione le cuffiette gli Airbag a cui siamo eh, abituati e poi eh, ecco arrivare anche il cavo, beh, classico insomma con il connettore eh, Lightning eh, Port, sempre eh, molto molto eh, minimal e eh, ordinata la confezione e poi il eh, caricabatterie eh, tradizionale di eh, Apple diamo un occhio anche al telefono da vicino basta guardare questo telefono per capire una delle eh, differenze principali rispetto ad iPhone XS e XS Max eh, parlo della cornice eh, intorno al telefono che è leggermente più eh, pronunciata allora io oggi non ho eh, con me un iPhone eh, XS da eh, mostrarvi ma ho un XS Max e lo faccio eh, volentieri adesso vedete come le eh, cornici siano eh, differenti. No? La cornice del eh, XS Max è sicuramente meno eh, generosa di quella eh, del XR, ma attenzione perché si tratta comunque sempre di eh, una eh, soluzione con una cornice abbastanza contenuta e poi guardate eh, questo display che eh, è un display eh, IPS LCD, vedete ha questa particolarità di questi angoli arrotondati che secondo me sono veramente eh, belli da eh, vedere, fatti eh, davvero eh, molto bene. Questo è un display con una diagonale da 6,1 pollici, abbiamo detto un IPS LCD, abbiamo anche eh, provato ad avvicinare, abbiamo, guardate guardiamo da vicino eh, i due schermi anche per eh, vedere scusate, i eh, colori, no, vedete essenzialmente, guardate l'intensità del colore, vedete? con eh, il display P. OLED alle spalle, forse quella parte con l'arancione vi dà eh, una mano per eh, capire. Eh, C'è essenzialmente un'intensità del eh, colore, delle, eh, delle tonalità del colore per quanto riguarda eh, l'OLED. Che ovviamente sono un po' più eh, diciamo pronunciate però comunque si tratta di un eh, display secondo me con un'ottima eh, qualità vi faccio notare anche un'altra cosa di questo display per coloro che sono appassionati di questo eh, dettaglio guardate l'angolo di visione, eh, cioè, questo angolo di visione di questo IPS LCD è veramente impressionante perché cioè, in qualunque posizione voi mettiate questo eh, display riuscite eh, a eh, leggerlo, peraltro ieri ho provato anche in una giornata con molto sole eh, a Milano eh, a fare una lettura anche alla luce diretta del sole e devo dire che il risultato è più che eh, buono. Andiamo un occhio anche all'aspetto di questo telefono, un eh, lato questo eh, che vedete con il pulsante di accensione, quella parte in basso invece con il cassettino per la eh, nano sim, la parte bassa invece con il connettore Uh, lightning Port con uh, uh, altoparlante e uh, microfono, altro lato invece con il volume rocker con lo switch per accendere e spegnere le suonerie, sulla parte posteriore invece abbiamo la fotocamera da 12 eh, megapixel che rimane un sensore eh, solo, sulla parte frontale il notch con la true depth camera che è esattamente la stessa montata anche su iPhone XS. Metto questi due telefoni uno accanto all'altro per dare un occhio al loro comportamento, no? tra l'altro io ieri ho riportato il backup di uno sull'altro, quindi vedete esattamente lo stesso tipo eh, di eh, configurazione sui eh, due eh, prodotti, eh, vi devo dire che in uno dei due manca la sim perché non ho più sim da mettere per eh, testare eh, gli smartphone in eh, questi giorni. Cosa manca e che cosa cambia? Allora, eh, da un lato ci sono eh, 4 GB di ram, parlo dell'iPhone XS, dall'altro eh, ce ne sono eh, 3. Eh, per quanto riguarda lo storage, eh, 64, 128 e 256 eh, GB eh, di eh, memoria eh, nell'iPhone XR mentre nel XS abbiamo i XS Max, abbiamo 164, eh, 256 e 512 eh, giga di memoria. Qui potete vedere come i due display, tutto sommato eh, come impatto eh, primario, ehm, sono molto simili eh, tra di loro. Cosa manca eh, in iPhone in realtà di importante? Manca il 3D Touch, quello che eh, potete utilizzare invece, nei modelli avanzati di eh, iPhone. Allora per qualcuno potrebbe essere un problema, dipende dalle eh, vostre eh, abitudini. L'altra differenza fondamentale è che il frame eh, di iPhone XR è in alluminio, eh, è invece in acciaio quello di iPhone eh, XS, eh, cadendo entrambi, insomma sono a rischio, tenete conto che il vetro viene ehm, indicato come un vetro ottenuto da una eh, diciamo una miscela particolare per cui dovrebbe essere molto eh, resistente, io lascerei a voi il piacere di buttare il vostro iPhone per terra e poi di farmi sapere eh, come va, io preferisco eh, eh, evitare. Eh, dicevamo. 6,1 pollici di display dunque con IPS LCD, eh, True Death Camera che è esattamente identica, quindi il funzionamento della, telecamera, della fotocamera frontale è identica sia in eh, qualità di ripresa, 1080 pixel con 60 frame al secondo, tra l'altro questa volta con eh, una Ehm, stabilizzazione e tra l'altro anche con l'HDR nella parte eh, frontale. Mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore abbiamo eh, i 12 megapixel, sono gli stessi della eh, fotocamera eh, posteriore di iPhone XS l'unica differenza è che mancando il sensore di eh, profondità essenzialmente eh, un paio di modalità di illuminazione per le foto ritratto non sono disponibili, ma nell'uso di tutti i giorni devo dire che la differenza è veramente minimale. Eh, manca la telefoto, quindi non farete lo zoom 2x senza perdere alcuna eh, qualità fotografica, dipende insomma, dal vostro uso della eh, fotocamera. Però diciamo che in linea di principio eh, la fotocamera è assolutamente eh, la stessa. Eh, questo è un prodotto tra l'altro con il supporto alle reti 4G a 600 MHz per i paesi in cui eh, capita di trovare soprattutto per la copertura rurale questo genere eh, di eh, banda mm, c'è un dato relativo alla batteria che è da 2.900 e tot miliampere eh, dovrebbe durarvi per un'intera giornata se non vi dura per un'intera giornata ve lo dico spesso probabilmente la Neuro dovrebbe prendervi e portarvi via eh, ma in realtà insomma, la qualità è più che eh, buona eh, anche della batteria. Mm, ovviamente ci sono sei colori disponibili, questo forse è il più semplice, più minimal eh, di tutti, parliamo del eh, colore eh, nero, eh, ci sono mh, poi il corallo, l'azzurro, il giallo, il rosso, il bianco... Insomma, eh, sono tonalità di colore eh, molto varie in eh, circolazione e insomma se poi avete altre domande che riguardano questo eh, dispositivo fatemele, io lo sto usando da circa eh, 24 ore, vi dico c'è la differenza della dimensione del display rispetto al TNS eh, Max, ma se voi venite da eh, prodotti precedenti, in particolare magari prodotti eh, che non fossero della eh, misura eh, plus, questo prodotto vi piacerà, vi troverete bene e troverete soprattutto l'enhancement dello stesso processore eh, A12 Bionic del XS e del XS Max eh, avrò dimenticato sicuramente qualcosa perché se io non lo faccio non sono contento in realtà non è che me ne dimentico, voglio stimolare la vostra eh, attenzione se avete qualche domanda riguardo iPhone XR fatemela in qualunque momento, vi aspetto